Calcio, eccellenza. 20 miglia. Serve la reazione immediata. Mr. Caverzan, la sconfitta di Alassio è un'esperienza che serve. La sconfitta di Alassio è un'esperienza che serve. L'imperia è la più forte del campionato. Riassume così la settimana intensa in casa Ventimiglia il tecnico Andrea Caverzan, dopo la tremenda sconfitta inamichevole sul campo della dell'Alasio FC per 0-7 sabato scorso contro un avversario di promozioni. Obiettivo reagire. Domenica pomeriggio, calcio dinizio ore 1800. Allo stadio Ciccione scatterà la stagione ufficiale del Ventimiglia che sfiderà nella prima giornata del gruppo A della Coppa Italia eccellenza l'imperia di Ben Cardini. I Granata devono reagire con la cabala in coppa alla loro portata dopo la vittoria firmata Miceli della scorsa stagione. Ai nostri microfoni Mr. Caverzan analizza la situazione e guarda ai nerazzurri. La squadra ormai mi conosce bene, dichiara Caverzana a Rivierasport.it, e queste sono esperienze che servono. Avevamo fatto bene contro squadre di categorie superiori come Argentina e Sanremese e forse abbiamo pensato che contro una squadra di promozione bastasse affrontarli, sapendo di essere di una categoria superiore. Fortunatamente sia in Coppa che in campionato siamo ancora tutti a zero punti. Per domenica contro l'Impera mi aspetto solo di vedere il Ventimiglia che conosco, sottolinea il mister Meno che gioca con lo spirito giusto e si diverte, sempre consapevoli e rispettosi del fatto che affrontiamo la più forte del campionato in casa loro.